Prima ero nel server dei misteri quando ad un certo punto ho sentito questo suono Ma veniva da lì Allora effettivamente sembra ci siano cose molto strane qua Tante, tan, tanto ketchup, c'è tanto ketchup, è solo ketchup C'è un buco in... Non andare a 903 di 60... Ma, Cioè praticamente il coso è qua, è, è qua Devo scavare sotto immagino è, Esatto, devo scavare sotto, ok perfetto Vediamo un attimo cosa si nasconde qua sotto C'è un segreto effettivamente Um, C'è una porta, un'altra porta. Allora, questa è una stanza con del pavimento verde ed effettivamente delle eh, eh, rose di Wither. Tipo, so sarebbero sfortunati. Sono coloro che cercano il male come fosse un nutrimento. In questa stanza, il male è ovunque. Ahia, ho preso danno! Ma porca miseria! Allora, bisogna stare attenti alle rose eh, perché fanno male. Effettivamente, queste rose sarebbero il male tecnicamente. Perché derivano dal Wither stesso che è il male Vabbè, comunque è interessante però... No, no, no, no, puoi dirmi questo Ragazzi, cioè posso scavare, guardate, ma non, non funziona comunque Cioè, è, è stranissimo e invece qua non posso nemmeno scavare Boh, vabbè, non ho... Ah, ok, qua praticamente c'è un ascensore quindi si deve andare avanti È l'unica cosa che possiamo fare, quindi andiamo Ho, ho paura di guardare, ho paura... Oh no, è tutto buio. Porca misera, perché deve essere sempre così? Ah, cioè, ovviamente qua non posso scavare. Figuriamoci. Sono comunque in adventure. Non posso scavare. Oddio, non... oh, raga, queste cose sono le cose più inquietanti che possono esistere. E io ho paura che qua mi ritrovo di nuovo una cosa strana. Ok, non voglio. Oddio, oh, raga, dietro è la. Co... No, <ride> c'è Tolkien Tom, raga. E ha pure un sacco di vita. E io devo sconfiggerlo. Per poter uscire fuori Ma è praticamente fortissimo eh, Mi sta cercando di uccidere eh, oh, Però effettivamente io ho un'armatura molto potente Quindi forse ce la posso fare Ok, beh, oddio, io, insomma Lui dà bei pugni, eh Però dai, credo di potercela fare assolutamente Fuori, brutto ah, Raga, che brutto, che madonna santa Io spero adesso, appena vado avanti Ok, questo qua respawna Quindi devo muovermi prima che respawni Immediatamente no no no raga ho paura che responi qua dove... ah, ecco qua qua qua qua, qua scendi, scendi sali ok oh, ok praticamente qua è anche esploso un creeper suppongo bene ehm, devo dire che non voglio mai più uh, vedere un segreto di questo mondo ma purtroppo credo ce ne saranno molti se andiamo ad esplorare questo mondo ci saranno molti segreti quindi scrivetemi se volete vederne altri nei commenti assolutamente e ci vediamo nei prossimi video